Di dell'integrazione di Overland Amber, in questo caso con VIM. Do nuovamente il benvenuto a Danilo Chiavari e con il partner e Do nuovamente il benvenuto a Gabriel Piantavini. Possiamo partire visto che siamo in orario, quindi buongiorno a tutti nuovamente, anche da parte mia. Io sono Paolo Rossi, sono responsabile commerciale per Overland Amber in Italia e. Eh, Nell'agenda di oggi vedremo velocemente una presentazione aziendale di Operantamberg e di Vim, in, in primis, delle soluzioni tecnologiche dei due brand, l'integrazione tra i due brand e in questo caso poi una presentazione appunto di Eteria con i casi di utilizzo delle due soluzioni in maniera combinata. Allora poi ovviamente la sessione delle domande e delle risposte, per fare questo potete utilizzare il pannello che trovate all'interno del, delle funzionalità di GoToWebinar. Chi è Overland amber Velocemente, spero che si vedano le slide. Ma dovrebbe essere così. Chi è Overland amber Sostanzialmente è una società che eh, si è fusa nel 2016, è la fusione di due società di Overland Storage e Tamber Data. Tamber Data, azienda tedesca. Eh, nata nel 1980 così come Overland Storage azienda americana fondata anch'essa nel 1980 quindi da oltre 40 anni siamo sul mercato eh, come aziende che si occupano di cercare di proteggere aiutare le aziende a loro volta a proteggere i loro beni preziosi ovvero i dati eh, abbiamo ovviamente una capillarità a livello globale di eh, partner quindi in oltre 90 paesi, e le soluzioni per cui siamo riconosciuti sono soluzioni rimovibili, soluzioni in particolare RDX e NeoSiris. Poi vedremo nel dettaglio quali sono effettivamente queste. Quindi il nostro, la nostra missione, appunto, è quella di eh, permettere alle aziende di proteggere i loro asset digitali, quindi i loro beni digitali con soluzioni, appunto, di hybrid cloud, quindi soluzioni che permettano, appunto. Il prote la protezione dei dati e l'archiviazione con due diverse poi tecnologie come ho detto prima la presenza è globale la nostra sede eh, europea nel dormum la sede invece principale è appunto in, in america eh, io sono basato in home office ma come dico sempre fino a prima del lockdown adesso ormai effettivamente un po sono basato in, in home office in maniera continua ma prima del lockdown vivevo sulle direttrici italiane quindi sulla 1 sulla 4 ora è un po', un po diversa la gestione ma comunque sono sempre a disposizione ovviamente dei partner eh, come ho detto appunto la nostra sede principale per l'Europa è a Dortmund in Germania dove è presente tutta la parte di customer service di riparazione e supporto tecnico di vendite e marketing e eh, di logistica, quindi tutto il materiale per l'Europa parte appunto dalla, dalla Germania e abbiamo la nostra fabbrica ovviamente di produzione per eh, i prodotti RDX e LTO in Cina um, durante questo lockdown e durante questo periodo appunto non siamo stati ovviamente colpiti da eh, grossi problemi perché la nostra fabbrica di produzione è a Gansù quindi non ci sono state grosse problematiche da questo punto di vista um, e quindi il business è continuato ad essere operativo la direzione dell'azienda si, dell si divide in tre grandi aree: quindi, la parte OEM, essendo produttori, forniamo le nostre soluzioni anche a altri partner, più, altri vendor molto più conosciuti di noi. Gestione ovviamente strategica di alcuni account e poi ovviamente i nostri server, i nostri partner che ci permettono ovviamente di arrivare poi dai clienti finali con le nostre soluzioni. E grazie a voi, appunto, siamo presenti in oltre 90 nazioni. Il portafoglio delle soluzioni si divide in due grandi parti ma di questo ne parliamo successivamente quando andremo poi a presentare eh, diciamo, l'introduzione all'integrazione con Vim. Detto questo passo appunto la palla a Danilo Chiavari, passo anche la gestione del mouse cui, eh, e della, della tastiera così può switchare in maniera automatica appunto le slide. A te la palla Danilo. Grazie mille Paolo ancora per, per l'invito. Io sono Danilo Chiavari, responsabile della prevendita Vim per l'Italia. Eh, sono da otto anni e mezzo in azienda, quindi siamo partiti da una realtà molto piccola e siamo cresciuti nel corso del tempo. E vi presento un po' la visione di Vim in due parole. Noi abbiamo questa visione del cloud data management. Cosa vuol dire? In realtà è partire da una eh, tecnologia fondamentale che tutti utilizziamo tutti i giorni, che è il backup, che tutti facciamo, eh, come dico io, è un po' come l'RC Auto, no? dobbiamo avercelo per forza, però almeno poi possiamo sfruttarlo per qualcosa di, di interessante. Quindi partire dal backup per abilitare servizi nuovi a valore aggiunto, verifiche automatiche, trasformazione, cloud, on-premises, ambienti multi-cloud, tutto questo è gestire il dato attraverso le soluzioni di IMA. Eh, come azienda noi nasciamo eh, nel eh, 2006, scusate, nel 2008 abbiamo rilasciato il primo prodotto eh, commerciale, BIM Backup and Replication versione 1, e questa è la nostra attuale eh, visione, quindi eh, avere chiaramente al centro i dati dei nostri utenti, che sono la linfa vitale delle aziende, de, della nostra, della vostra, penso di, di tutte le aziende eh, globali, Partire da questi dati, proteggerli, gestirli, orchestrarli tra ambienti diversi in maniera armonica, quindi parliamo di ambienti on-premises, ambienti cloud di tipo diverso, spesso e volentieri le nostre aziende hanno eh, un concetto ibrido di gestione dei dati, magari anche solo per lo storage mettiamo dei dati in cloud, però presto o tardi eh, qualche componente cloud la andremo a utilizzare. Tutto questo per creare appunto un'automazione intelligente che a partire dai dati abilita nuovi servizi. Poi lo vedremo meglio nel, nel corso delle slide. Due parole velocissime su, su BIM come azienda. Come ho detto noi nasciamo nel 2006, siamo un'azienda dal forte cuore europeo perché abbiamo le nostre sedi principali in EMEA. Eh, in questo momento l'headquarter è in Svizzera, eh, le, le sedi principali marketing e sviluppo sono fra Praga, Bucarest e San Pietroburgo. Um, siamo però operativi in 160 paesi nel mondo, quindi uh, copriamo globalmente tutto, tutto il globo um, e uh, abbiamo raggiunto da, da poco 4.300 dipendenti nel mondo. Quando sono entrato io in VIM festeggiavamo il millesimo dipendente, quindi siamo più che quadruplicati nel, nel tempo. Un dato che mi fa sempre piacere sottolineare è che la soluzione VIM, ne parlavamo prima anche con, con Paolo e Gabriel si adatta perfettamente sia ai contesti molto piccoli, molto eh, snelli eh, del, delle, delle realtà delle piccole e medie imprese italiane, fino alle grandi enterprise. Tant'è vero che il 76% delle aziende Global 2000 e Fortune 500 sono già clienti BIM eh, consolidati. Eh, questi clienti sono tanti: 375.000 clienti nel mondo è un numero importante, di cui tra l'altro intorno ai 26.000 sono in Italia. Uh -huh. e Ripeto. Questo tessuto è fatto da tantissime aziende medio piccole e diverse aziende anche molto grandi. Eh, un dato importante che mi piace sempre ricordare è questo Net Promoter Score, l'NPS, è un punteggio sintetico che va da meno 100 a 100, che indica il grado di soddisfazione delle aziende, dei clienti, con un prodotto, una soluzione che hanno acquistato. Per noi è 75, è un valore piuttosto alto. L'ho messo in questa eh, scala comparandolo con altri prodotti, altri servizi, di uso comune che conosciamo tutti, eh, però la media del del cap della data protection è 21, quindi siamo praticamente oltre tre volte tanto il, il, la, la soddisfazione media del, dei nostri clienti, questo è un punto di orgoglio per noi e molto importante. Vediamo a parlare molto rapidamente della piattaforma BIM, chiaramente BIM nasceva con una soluzione un po' monoprodotto, poi nel corso del tempo si è evoluta coprendo varie soluzioni e vari ambienti, eh, avremo poi modo nel corso del webinar di coprire il dettaglio maggiore, comunque è una piattaforma consolidata chiamata Cloud Data Management Platform, che parte dal backup e il recovery, abbiamo detto che è il primo mattone fondante della nostra offerta, ma garantisce poi per esempio la cloud mobility, il fatto di poter trasferire, convertire, ripristinare il dato indipendentemente dalla piattaforma di origine su qualsiasi piattaforma destinazione, monitoraggio analytics per avere sempre visibilità completa del nostro ambiente, del, di come sta andando, delle performance ed eventuali problemi, automazione, orchestrando in modo automatico per esempio il disaster recovery, i test automatici, eh, lo staging, quindi utilizzare i dati per usi diversi da quelli eh, soliti di produzione, ultimo ma non ultimo ordine di importanza l'aspetto legato alla governance, alla compliance perché attraverso funzionalità di auditing, di eh, gestione dei permessi anche in modo granulare è possibile avere una semplificazione nell'ottemperare alle normative che tutti conosciamo. Ripasso la parola a Paolo, prego. Grazie, Danilo. Velocemente su quelle che sono le soluzioni, quindi di Overland Hamburg. Tra l'altro, eh, faccio giusto, una piccola parentesi quando Danilo, appunto, parlava del, eh, di quando è arrivato in Vim, E se non sbaglio, hai detto il 2012 o 2013, Danilo? 2012, sì. 2012. Ok. Noi se non sbaglio, siamo venuti nel 2013 e ovviamente 20, effettivamente. Eh, eravate pochi poi ovviamente c'è stata un'esplosione negli, negli ultimi anni direi che ha visto FIM diventare uno dei player più importanti nel mercato appunto, del, del backup e non solo ovviamente eh, quindi effettivamente è così um, detto questo eh, tanto per dire che comunque siamo partner da, da, da 2013 da 2013 quindi come partner tecnologici ovviamente. Detto questo, eh, vediamo quali sono velocemente le soluzioni eh, tecnologiche appunto di Oveland Thunder che appunto si integrano con, eh, con VIM, eh, partendo da quelle che sono gli RDX, quindi per chi non li conoscesse, RDX è essenzialmente una tecnologia che integra i benefici, combina i benefici del disco e del nastro, del nastro perché abbiamo un supporto che è eh, rimovibile. Eh, trasportabile, io qua ce l'ho, adesso lo metto in camera, questa è l'effettiva dimensione della, del prodotto, uh, quindi la cartuccia è un supporto del genere, quindi un, un prodotto estremamente trasportabile, quindi i benefici del table da questo punto di vista e i benefici del disco perché all'interno di questa cartuccia non c'è più un table, non c'è più un nastro, ma c'è un hard disk a tutti gli effetti da due pollici a me quindi con tutti i benefici che ne derivano, quindi con la velocità di gestione, transfer rate. Mi sentite? Sì, ti sentiamo Paolo. C'è stato okay. un momento in cui l'audio era a scatti, ma poi è tornato normale. Ok, ok, ok, grazie. Um, dopodiché le soluzioni RedX uh, hanno ulteriori vantaggi, ovviamente quello dell'integrazione dei prodotti anche all'interno di server piuttosto che di, eh, di PC e quant'altro, perché abbiamo delle versioni che possono essere direttamente integrate eh, con interfaccia SATA, SATA 3 e USB 3. Quindi all'interno di eh, server notebook, eh, all'interno di server, diciamo in questo caso, ma anche collegate via USB con la versione esterna che vedete eh, in basso a sinistra eh, a qualsiasi dispositivo abbia un'interfaccia USB, quindi che sia una. Un pc un notebook che sia un nas che sia un server o una black box particolare quindi abbiamo questa flessibilità diciamo di gestione eh, le soluzioni hanno delle cartucce che hanno capacità appunto che vanno dai 500 giga ai 5 tera quindi eh, le vedete poi esposte eh, qui tra, tra le varie cartucce e alcune funzionalità che possiamo decidere o meno di attivare per cui dalla parte di encryption hardware fino alla funzionalità Worm certificata quindi per avere dei supporti che siano scrivibili una volta sola e leggibili molteplici volte quindi per eh, specifici ambienti e, o la gestione ransom block che quindi sostanzialmente non fa, che, non fa eh, altro che verificare i processi che cercano di accedere al nostro supporto quindi in quel caso lì abbiamo una, una parte di software che si interpone tra il nostro sistema, tra il software di backup e la nostra, eh, il nostro dispositivo, il nostro sistema RedX e che va a tracciare i processi e quindi a, a mettere in whitelist, in blacklist, secondo quelle che sono le nostre esigenze e volontà, i processi che possono appunto accedere, infine, cercando di evitare appunto eh, sistemi malevoli appunto alla scrittura dei dati sul supporto. Oltre alle versioni singole abbiamo le versioni Quickstation che sono in realtà l'evoluzione di rete, in questo caso delle soluzioni Redix Quickstore, quindi RDX Quickstation in versione da 4 slot e da 8 slot, 4 slot desktop e REC, eh, invece 8 slot solamente rack. Il vantaggio in questo caso ovviamente è che abbiamo un'integrazione in ambienti fisici e virtuali molto più semplice da che parliamo di rete, parliamo di interfacciamento in ice case e sarà anche parte appunto di della presentazione poi di, da parte di Gabriel eh, per quello che è l'integrazione delle soluzioni con Vim. Di queste due soluzioni possiamo dire che possiamo avere dei target eh, singoli, quindi sulla PlayStation 4 fino a 4, sulla PlayStation 8 fino a 8, la possibilità di creare dei volumi logici, dei volumi logici con il fault tolerance, oppure delle emulazioni di libreria a nastro. Libreria a nastro, che vediamo poi nella, nella slide successiva, fanno parte del nostro portafoglio delle soluzioni Neo-Series anche in questo caso ci sono dei, dei brevetti eh, soluzioni a nastro che eh, con le ultime generazioni in particolare la generazione 8 in questo caso ci permettono di eh, gestire fino a 12 tera su un singolo tape, su un singolo nastro queste è, sono poi le, le capacità di scrittura e di lettura a fine 2020, quindi all'inizio del 2021, si dovrebbe uscire invece la versione 9, quindi col supporto di generazione 9 24 tera su un singolo tape, Quindi la possibilità di archiviare in maniera e eh, molto più economica dati rispetto a magari a un disco standard. Delle soluzioni LDO abbiamo sia le soluzioni singole con interfacciamento SAS e Fiber Channel, con tutta una serie di eh, particolari funzionalità come il Worm di cui ho parlato prima, l'encryption di cui ho accennato prima con le soluzioni RDX, RDX ed LTFS quindi Linear File System che ci permette di eh, identificare una, un dispositivo singolo LTO come fosse un hard disk a tutti gli effetti quindi sfruttando il drag and drop senza utilizzarlo con ulteriori software di make -up. esiste poi tutta una linea di soluzioni automazioni in questo caso quindi la possibilità di integrare Ovviamente, non solo tape singoli, ma anche automazioni, quindi per andare a gestire in maniera molto più auto automatizzata il nostro, la nostra, i nostri backup, la nostra archiviazione dei dati e di renderla offline e offsite in base alle nostre necessità, in base ai nostri processi. Quindi eh, entrambe le due soluzioni sono accomunate appunto dal fatto che ci permette di creare un air gap, quello che chiamiamo noi, quindi un vuoto d'aria tra i nostri sistemi, quindi tra i nostri sistemi on premise e i nostri sistemi on-cloud, quindi avere una sorta di eh, copia dei nostri dati da portare in, on, in, on, in off e eh, offline scusate e in, in off site, quindi fuori rispetto a quello che è, dove risiedono i nostri dati e ovviamente scollegati da qualsiasi possibile eh, attacco. Ripasso in questo caso la palla a Danilo per la parte appunto di Vim, di presentazione appunto di prodotto. Grazie mille Paolo, rieccoci qua. Parliamo quindi della eh, piattaforma di Vim più nel dettaglio. Abbiamo visto i mattoni appunto fondanti, no? quindi partiamo dal basso, dal backup e dalla replica che sono eh, le fondamenta. E hanno all'interno questo rettangolino con scritto Data Labs, che è una funzionalità molto importante che vedremo fra, fra qualche secondo, che permette appunto di riutilizzare il dato in maniera diversa per costruire per esempio degli ambienti di test, per, costruire, per, per eseguire verifiche antivirus, antimalware, per assicurarci effettivamente che nel momento del, del bisogno del ripristino il dato sia fruibile e ripristinabile. Eh, sopra c'è lo stato di orchestrazione, quindi un motore di automazione che può utilizzare RESTful API, PowerShell, ehm, altri motori di scripting per eh, fondamentalmente creare dei flussi automatici che eseguano eh, la protezione del dato, il ripristino, il disaster recovery in base alle esigenze eh, del cliente. Eh, torniamo un attimo indietro mi è avanzato, ok perfetto, eh, sopra ancora l'orchestrazione c'è ehm, v 1 che è la soluzione di monitoraggio e eh, reportistica che ehm, eh, permette di avere il controllo completo sia degli ambienti virtuali di Sphere per v sia dell'ambiente chiaramente di backup e replica eh, avendo anche un motore predittivo che consente di ehm, calcolare stimare il consumo di risorse, eh, le, le performance dell'ambiente, simulare proprio dei progetti per esempio non so, devo aggiungere 30 macchine virtuali e devo aggiungere il backup di 20 tera di dati fra un mese considerando i trend attuali e considerando le occupazioni attuali il motore automaticamente stima se è possibile eh, supportare questo tipo di progetto oppure c'è bisogno di approvvigionare delle risorse nuove. Tutto questo si colloca all'interno di una piattaforma che tutti sanno che BIM è partita dal mondo virtuale ma eh, sappiamo benissimo che il data center moderno non è più solo virtuale o solo fisico, è un mix di tecnologie. C'è il virtuale, c'è il fisico, c'è l'on-premises, c'è il cloud, c'è il software as a service. Per esempio, non so, penso al backup di Office 365 che per noi è una tecnologia molto importante. Tutto questo utilizzando dei concetti che Paolo ha introdotto prima, per esempio il concetto di air gap, il concetto di utilizzare media diversi. Poi lo vedremo, la, cioè, la famosa regola eh, di VIM, la regola Aurea del, del 3210, l'andremo a a specificare fra, fra qualche istante a completamento di questa piattaforma che abbiamo detto consente di spostare i dati e convertirli da un formato all'altro quindi permette una flessibilità completa ehm, abbiamo un meccanismo di licensing che è altrettanto flessibile perché eh, si chiama Veeam Universal License consente di avere delle istanze dei punti sostanzialmente di licenza da spendere in base al tipo di workload senza nessuna distinzione quindi Può esserci un mix di macchine virtuali, macchine fisiche eh, con diversi virtualizzatori, diversi ambienti on cloud, on premises, eh, piattaforme applicative, Oracle, Sapana. Tutto questo eh, consuma un, un, un monte licenze, un basket di licenze eh, centralizzato, eh, universali e quindi abbiamo una licenza che segue il workload nel suo ciclo di vita. Se una macchina, per esempio, nasce eh, o un premises virtuale, per esempio, poi diventa un'istanza in cloud per effetto di una trasformazione eh, digitale, la licenza non deve essere riacquistata o riconvertita, è assolutamente, in modo automatico, trasportata sul nuovo workload che avrà un formato diverso. E tecnicamente abbiamo detto che il, il prodotto consente di ripristinare qualsiasi oggetto. In più, abbiamo aggiunto nella versione 10, rilasciata eh, a febbraio di quest'anno, il supporto per il NAS backup, quindi backup di share di rete di modalità SMB chips piuttosto che NFS e possiamo utilizzare ovviamente come target alcune delle tecnologie integrate over Runtalberg come poi magari anche eh, Gabriel di Eteria ci può far vedere nel corso della sua presentazione veniamo a questa regola famosa del 321.0, Paolo noi ci conosciamo da talmente tanto tempo che forse la conosci meglio di me passiamo sì, a eh. Esatto, esatto. Passiamo a descrivere cosa sono questi numeri. Allora, ehm, questa regola è fondamentalmente un consiglio, una best practice per avere una protezione dei dati efficace e una garanzia di ripristino al 100%. Il 3 sta per tre copie dei dati, dove chiaramente la prima è la produzione la seconda copia è la prima copia di backup su un certo supporto, su un certo media, e eh, la terza copia è il secondo backup eh, ausiliario che quindi completa e sostituisce il primo nel caso di eh, problemi o eh, eventuali eventi che siano a livello più eh, importante, a livello regionale geografico magari su una sede del nostro, della nostra azienda. Il 2 sta per due tipi di supporto di media diversi e questo è importante perché chiaramente per motivi di compatibilità, di formati, anche di diverse affidabilità dei vari media. Penso per esempio a un disco e a un tape, che hanno diverse, diversi parametri in termini di performance, di sicurezza, di affidabilità, di consumo energetico, tanti, tanti parametri che possono concorrere alla scelta del media corretto. Utilizzare una strategia che impieghi più media diversi ha spesso e volentieri una ricaduta positiva, sulla disponibilità del dato tra l'altro nel mondo RDX che prima ho fatto anche vedere qui ho un cimelio di un RDX 320 che uso ancora per il backup del mio PC in casa eh, attraverso l'agent di Vim eh, unisce un po' il meglio dei, dei due mondi come ha detto Paolo la confidabilità di un disco con la, la, la, la facilità anche di implementazione di una piattaforma tradizionale a, a nastro quindi utilizzando eh, questo tipo di approccio e in più è removibile quindi con delle tecnologie che sono proprie di overland Hamburg, più anche delle eh, impostazioni specifiche all'interno del software BIM è possibile avere un grado di resilienza in più anche rispetto per esempio, ad, ra ad attacchi ransomware o criptologer e quant'altro quindi è possibile rimuovere il, il, il disco renderlo sicuro, renderlo con una, una modalità lock per evitare scritture indesiderate corretto eh, tu... due esperienze di X, ma ormai, visto, che, visto che ci conosciamo da tempo anche tu ormai hai esperienza sulle soluzioni RGX Assolutamente sì, esatto. esatto. Eh, L'uno di questa regola sta per una copia che è meglio che sia off-site, quindi fuori dal perimetro principale dell'azienda, quindi parliamo di una seconda sete, eh, sede scusate, geograficamente remota piuttosto che una piattaforma cloud, questo proprio per garantirci che il dato sia ripristinabile anche in caso di eventi, non penso a un terremoto, un allagamento, piuttosto che anche un banale blackout che interessi una regione geografica piuttosto estesa. E noi abbiamo aggiunto a questa regola, che non è nostra, non abbiamo creato noi la regola del 321, eh, abbiamo aggiunto però una componente nostra, questo 0 in verde, che simboleggia zero errori nel ripristino. Ora, io faccio, vendo soluzioni di backup da ormai più di un decennio, di un decennio e eh, scherzando sempre, dicevo che il backup è sicuro perché te lo compri, il restore a volte non è così sicuro eh, con diverse soluzioni software. Quello che fa Vim utilizzando il Data Labs, per esempio è non solo garantire il backup, questo è chiaramente la, la prima, il primo step, ma garantire anche il ripristino, perché ci sono questi test automatici che consentono di andare in profondità e verificare che il dato sia scritto correttamente. Di nuovo mi viene in mente di utilizzare una caratteristica interessante dell'RDX che ha le performance di un disco tradizionale, quindi eh, anche accendere una macchina virtuale da un backup usando un RDX è assolutamente facile e veloce. Parliamo di un, un tempo di startup di qualche secondo, al massimo di qualche minuto, per una verifica completa anche a livello applicativo che il dato ci sia e nel momento del bisogno sia ripristinabile. Parlando di ripristino, noi abbiamo dei moduli, eh, chi conosce VIM lo sa, noi abbiamo un modello di ripristino che è praticamente sempre istantaneo, questo ci differenzia un po' dal resto della concorrenza. Noi, qualsiasi tipo di dato, una macchina virtuale, una macchina fisica, un file, una cartella, un elemento applicativo, un database, è sempre possibile ripristinarli in maniera istantanea. Avendo questi componenti, che si chiamano Veeam Explorers, ehm, vi consentono di, con un click del mouse e pochi secondi di attesa, navigare la struttura applicativa di un certo backup ed estrarre, ripristinare salvare altrove selettivamente solo quello che serve, anche con motori di ricerca integrati, con parametri personalizzabili. Quindi è interessante perché il backup, ripeto, è importantissimo, però il restore poi diventa spesso critico e deve essere, deve essere fatto velocemente. Quindi avere un instant recovery su tutta la filiera del, dei dati del backup è, è un valore aggiunto. Data Labs, abbiamo detto che eh, consentono di creare questa bolla, un, un ambiente isolato e protetto ehm, a partire dai backup o dalle repliche, per eseguire diversi tipi di attività molto interessanti. Per esempio, avere una sandbox, quindi un ambiente non persistente, su cui fare dei test, eh, anche distruttivi, anche impattanti. Non so, penso a un assessment di sicurezza, eh, dei test di livello eh, per, per quanto riguarda la sicurezza a livello antivirus antimalware, delle lavorazioni massive che non voglio lanciare in produzione, ma voglio lanciare su una copia di backup offline, posso farlo att attraverso il fatto che Vim crea un ambiente isolato di concerto con il virtualizzatore, utilizzando delle integrazioni, sfruttando il dato di backup o di replica come base per avviare i sistemi e fare quindi questi test. Fra questi test, uno dei tanti è possibile fare, si chiama Sure Backup e Sure Replica, quindi verificare che la macchina o le macchine che fanno parte di un gruppo applicativo vengano su correttamente e eh, a fronte di un backup sia possibile sempre il ripristino o a fronte di una replica sia possibile anche il disaster recovery. Avere uno stage restore, quindi far passare il ripristino per un motore di filtraggio che consente di togliere, mascherare, strapolare, cancellare eventualmente i dati che non devono tornare in produzione. Pensiamo ad esempio alle ehm, regolamentazioni che ci impone il GDPR. Eh, chiaramente non dobbiamo cancellare dai backup dei dati che devono essere eh, rimossi per effetto del diritto all'oblio, sarebbe manomettere i backup, quell'operazione lì, oltre che tecnicamente molto poco eh, fattibile. In realtà quello che è importante è che non tornino in produzione questi dati, quindi attraverso lo stage restore possiamo utilizzare il motore di mascheramento e di pulizia dei dati che abbiamo già usato in produzione applicandolo però al backup in maniera istantanea, in maniera automatica. In più il secure restore è lo stesso concetto ma avere la possibilità di fare un controllo antivirus antimalware nel momento del ripristino. Questo anche per mettersi al sicuro da eventuali minacce latenti che magari una settimana o un mese fa nel backup il mio antivirus non conosceva ancora, ma voglio evitare che per effetto di un ripristino questa minaccia latente oggi mi torni in produzione e faccia magari dei danni eh, al mio sistema, ai miei dati, ai miei ambienti. Il prodotto mio consente anche di utilizzare delle modalità di delega, self-service, quindi avere dei, dei, dei portali eh, all'interno dei quali gli amministratori, i gruppi di utenti possono gestire in autonomia il backup, il restore delle varie macchine, dei vari sistemi. Questo è importante perché anche per chi è un service provider per esempio eh, è interessante avere queste modalità self-service per delegare i propri tenant, i propri clienti a sfruttare la piattaforma in maniera assolutamente autonoma. Chiudo questa parte centrale con un cenno a, una, a delle soluzioni abbastanza nuove che abbiamo lanciato negli ultimi 4-5 mesi, sono le, le soluzioni cosiddette cloud native di BIM, che sono dei, delle soluzioni agentless per andare a eseguire il backup di piattaforme cloud, quindi parliamo di AWS ed Azure. A differenza dell'approccio tradizionale che prevedeva l'installazione di un agent in cloud, queste soluzioni si istanziano direttamente dal marketplace, di AWS piuttosto che di Azure, fanno delle snapshot native in formato agentless, sono molto cost effective perché hanno all'interno per esempio un motore di stima dei costi ogni operazione di backup o di restore che viene fatta ha lo spaccato alla fine di quanto stiamo in, in procinto di spendere eh, per effetto delle risorse cloud che stiamo andando a impegnare, quindi eh, oltre a questo c'è un um, motore di backup che è sempre incrementale incremental forever, quindi eh, minimizza anche il traffico che c'è eventualmente, eventualmente tra il cloud e l'on-prem e il trasferimento chiaramente ottimizzato in termini di banda. La sicurezza è interessante perché permettiamo di fare un backup anche su region diverse, su account diversi, questo anche per metterci al sicuro da eventuali soggetti malevoli che possano eh, danneggiare o cancellare le copie di produzione o, dei, o di backup dei nostri dati e cosa fondamentale, possiamo fare il backup dovunque, per esempio anche on-premises. Quindi eh, sembra forse una cosa un po' strana ma, non è assolutamente impossibile fare il backup di un'istanza cloud su un disco, su un RDX per esempio, o su un tape addirittura, on-premises, senza nessun problema. Perché? Perché l'obiettivo principale è quello di avere la proprietà dei dati e quindi poter scegliere in tutta libertà dove eseguire le copie e dove ripristinarle. Ovviamente questo comprende anche ambienti cloud di tipo diverso. Oppure, ripeto, spesso noi vediamo il viaggio dall'on-premio verso il cloud ma non è detto che non si possa fare o non si debba fare a volte anche il contrario o magari viaggio da un cloud a un altro perché ho cambiato fornitore, ho cambiato subscription e voglio avere una strategia multicloud, tutto questo è possibile con le soluzioni Vim. Bene, era terminato giusto Danilo? Sì, sì esatto, passo okay. la parola a Carlo. Ok, assegno ovviamente tastiera e mouse a Gabriel per la sua presentazione appunto che eh, integrerà appunto sia le soluzioni di Vim che appunto le soluzioni di Overland Amber visto che eh, da eh, diversi anni ovviamente ormai si, si occupano di gestire entrambe le soluzioni con successo ovviamente e poi do e ce ne parlerà eh, Gabriel appunto eh, spiegandoci chi è innanzitutto Eteria e come appunto hanno integrato con dei casi di utilizzo reali. Sì, buongiorno a tutti, eh, io sono Gabriel Michael Piantanita, sono il responsabile delle infrastrutture on-premise ditta Etheria, che da pochi mesi è entrata nel gruppo WIT, leader del, per quanto riguarda il cloud. Per quanto riguarda il mio lavoro, praticamente io mi occupo principalmente di progettazione e di realizzazione di infrastrutture on-premise okay, per, per Etheria. Chi è Etheria? Etheria è Un'azienda di canale che si rivolge prettamente al, al pubblico dei rivenditori. Eh, siamo un'azienda eh, white label, ciò cioè significa che ci presentiamo praticamente ai clienti dei nostri rivenditori in modalità bianca, quindi senza etichetta, ok? Con il direttamente il nominativo dell'azienda per la quale stiamo intervenendo. Eh, non riesco a mandare avanti le slide, Paolo? Vai, ora è andata. Ok. Eh, siamo un'azienda praticamente ormai consolidata nel senso che abbiamo comunque 40 business partner eh, molto importanti in, in essere quindi i rivenditori 4.000 40 gate, eh, gateway e trattiamo nel lato cloud più di 15 petabyte di, di storage abbiamo due data center di proprietà e quattro data center di terze parti nel quali siamo ospitati per quanto riguarda i servizi che noi andiamo a gestire principalmente, mi leggo al discorso che ha fatto Danilo poco fa, noi eseguiamo principalmente test di simulazione di disaster recovery, gestiamo assessment e vulnerability, audit di compliance GDPR, abbiamo un help desk molto efficace multicanale, quindi eh, a seconda del cliente che tratta la chiamata o che apre un ticket, sappiamo di quale, da quale canale sta provenendo e agiamo praticamente all alla risoluzione dei problemi in maniera abbastanza eh, tempestiva. Il supporto è principalmente prime time negli orari di lavoro ma può arrivare fino a un supporto di 24 ore con sta eh, ben definite a livello contrattuale. Utilizziamo procedure ITIL quindi siamo certificati ITIL e ehm, assistiamo nella gestione praticamente i nostri, nostri partner anche tutta la forza praticamente di vendita del lato commerciale. Dal punto di vista dei servizi non sto a elencarli tutti però nella parte finale qui in basso abbiamo tutti i servizi del lato infrastruttura del quale io mi occupo principalmente quindi l'azienda la la, Eteria eh, per quanto mi riguarda si rivolge soprattutto a eh, aziende di canale che, su, che vendono hardware o che hanno soluzioni software per le quali noi in, integriamo tutte le soluzioni infrastrutturali. Per entrare nello specifico, okay, questi sono i partner e qui ne abbiamo due in alto che eh, sono principalmente gli interlocutori di oggi Okay. E, e utilizziamo principalmente eh, infrastrutture con eh, virtualizzazione VMware. Mettiamo nello specifico che cosa facciamo, più che altro che cosa faccio io, nel senso che ehm, io mi occupo principalmente dell'area backup di, di, di Ethereum, sono il diciamo, referente nei momenti in cui capita un qualcosa di, di, di, o bisogna creare un qualcosa di, di fondamentale e quindi andiamo a gestire sia il lato backup server che il lato backup degli endpoint. abbiamo delle infrastrutture in data center di tipo IaaS, utilizziamo naturalmente tecnologie varie per la gestione del disaster recovery, del backup as a service e abbiamo gestioni multi-cloud su piattaforme diverse. Per entrare nell'ambito della parte backup, dove Danilo prima ha spiegato tutte le peculiarità, noi abbiamo utilizzato praticamente due, due filosofie. La filosofia del backup, eh, la macchina di backup dedicata che può essere sia una macchina di backup fisica che una macchina di backup eh, virtualizzata. L'unica cosa che predigiamo è una macchina dedicata al servizio, una o più macchine dedicate al servizio a seconda dell'infrastruttura o della complessità dell'infrastruttura che andiamo poi a salvaguardare. Che cosa facciamo? Mi ricollego a Danilo che ha spiegato benissimo il 321.0 e vado a, a riepilogare quello che noi, seguendo quella filosofia, stiamo attuando. Noi gestiamo dei backup in linea utilizzando dei NAS. Utilizziamo un backup asportabile, utilizzando gli RDX, e poi abbiamo il backup off-site mi assiste Sì, arriva. Okay. OK. Dove? Naturalmente in data center. Che cosa andiamo a osservare in, in queste unità, in queste funzioni? Tutte macchine virtuali, server fisici e anche gli endpoint. Anche perché ultimamente anche gli endpoint hanno, hanno dato sempre più importanza anche agli endpoint per anche il ripristino di una postazione di contabilità di un'impiegata o di un terminale al bancone. Di un rivenditore può essere, eh, può essere importante tanto quanto un lato server perché se non posso vendere non posso fatturare se non posso fatturare non, non ricevo poi quelli che sono i commissioni economici ok come andiamo a configurare queste queste unità allora analizzando il, il, il nas noi principalmente utilizziamo dei nas quindi il nas in questo caso il è QNAP eh? sul quale andiamo a creare un, una, una, una storage pool, okay, che poi andiamo a generare con una LUN ai Iskasi, okay, che andiamo a mappare come disco dell'unità locale dell della, della macchina di backup. Questo ci permette di avere praticamente un'esclusione da quello che è la visualizzazione di una scansione di rete, okay, di qualsiasi malintenzionato che vada a cercare di capire dove sono posizionati i nostri, i nostri backup la macchina che andiamo a generare come macchina di backup è una macchina fuori dal dominio okay, esclusa praticamente con password completamente diverso da quello che è l'ambito tradizionale dell'infrastruttura dell di backup scusate l'infrastruttura eh, di dominio in alcuni casi dove non c'è possibilità andiamo a configurare le share lato chif di, di QNAP per andare a mettere alcuni dati e ultimamente quando la disponibilità di spazio è considerevole andiamo a fare una share nfs della, della una cartella del QNAP e lo andiamo a gestire come data store all'interno di VMware per effettuare delle ulteriori repliche questo ci permette di avere sia il dato okay, da, da, da, da, da rilevare in caso si perdesse il del file ma addirittura di accendere una macchina quando questa dovesse essere compromessa da un Crypto locker o eh, da un agente esterno. Per quanto riguarda invece la parte asportabile utilizziamo principalmente il 90% delle infrastrutture utilizza unità Quick Store a un'unità. Abbiamo prediletto le, la versione non integrata all'interno del server perché ci siamo accorti che per i clienti che Utilizzano infrastrutture a breve periodo, quindi cambiano le infrastrutture nell'arco di tre anni. Il, il prodotto praticamente è estremamente versatile, nel senso che si può eh, riciclare, chiamiamolo in questo modo, su un'infrastruttura Cosa cambierà? Cambieranno solo esclusivamente le cassette, perché la nuova, la nuova cassetta eh, sicuramente dovrà avere contenuti più ragguardevoli rispetto a quello che poteva essere l'infrastruttura in dismissione. Questo come lo configuriamo? Scusami, Paolo. No, la capacità maggiore, esatto, esatto, del supporto. Questo come lo configuriamo? Anche adesso per cercare di isolarlo il più possibile lo andiamo a, a gestire tramite VMware con un postolo direttamente sulla macchina di servizio dove c'è il software di backup e viene mappato con un per noi è uno standard R che richiama l'RDX e ci permette di andare a scrivere in un repository di Vim direttamente in locale sulla macchina di backup. In alternativa a questa soluzione, quando ci troviamo nella condizione di, di avere un server che non supporta porte USB 3, andiamo a, a utilizzare l'unità Quick Store alle spalle del, del NAS, che solitamente ha le, ha le porte USB 3 abilitate, e quindi per mantenere delle performance di trasferimento dati ragguardevole, andiamo a configurare il repository di VIM dietro al, al, al QNAP. Transitiamo tramite la rete. Grandissima utilità i Quick Store da quattro unità, dove anche qui andiamo a configurare lato per macchina di backup tramite la condivisione di scasi delle unità, okay. le unità come dischi. Quindi andiamo a mappare solitamente con W, X, Y e Z le unità di, di backup questo mi permette due diciamo, fronti eh, sostanziali che sono la grande dimensione dei, dei dati dei clienti quindi un numero ragguardevole di macchine virtuali che devo andare a salvare che non mi starebbero magari o ci metterebbero tanto a lavorare su un'unità ok di frazionarli a gruppi omogenei su più unità di un'unica pick un in questo caso eh, vado a mettere solitamente per salvaguardare spazi e dedupliche tutte le macchine virtuali di un sistema operativo su un'unità, tutte le macchine del sistema operativo. Faccio un esempio: Windows 2012 sulla prima unità, Windows 2016 sulla seconda, 2019 sulla, sulla terza, e eventuali macchine alternative o appliance come Linux, ok, sulla quarta. Facendo così, ottimizzo la parte di deduplica e quindi vado a risparmiare quelli che sono gli spazi di, di configurazione in fase di backup. Alternativa, utilizzare un'unità della Quick Store per giorno, quindi lunedì, martedì, mercoledì e giovedì e andare a rotazione in maniera tale da suddividere le unità di backup e sostituire le cassette giornalmente in maniera tale che queste vengano sempre utilizzate in maniera corretta mantenendo un numero di backup anche qui eh, sempre disponibile e duratura nel tempo essendo un'unità estraibile come diceva Paolo è fondamentale mm -hmm. nel momento in cui l'infrastruttura è compromessa e non è più reperibile il dato in linea L'ultima unità scusami Gabriele intervengo solo per sottolineare il fatto che c'è una impostazione specifica all'interno di Vim Backup and Application che ti consente nativamente di sfruttare repository con dischi appunto ruotati su base settimanale o giornaliera. Quindi è semplicemente una spunta nelle proprietà del repository poter utilizzare un RDX in questa modalità. Infatti, in questo caso l'unità che viene sostituita, il VIM riesce a riconoscere praticamente che il backup è consistente anche se non consecutivo e va a spostare i blocchi all'interno dell'unità RDX mancanti della versione in cui si trova l'RDX che vado a inserire ho dato una piccola spiegazione che era esattamente di Vim <ride> a questo punto l'ultima unità è esattamente eh, segue la stessa filosofia dell'unità a 4 dischi so che ne ha 8. anche qui utilizziamo, sia la, la, utilizziamo la gestione ai scasi utilizzando sempre un'unità disco mappata in questo caso naturalmente le lettere si raddoppiano okay, partendo dalla S fino alla Z anche qui la possibilità di spaziare nelle configurazioni a scelta okay. la peculiarità di avere tanti rdx è quella di poter mettere tanti dati all'interno delle unità rdx eh, noi solitamente per completezza di informazioni diamo, inform diamo come fondamentale l'utilizzo di tre cassette all'interno di un'unità singola questo perché perché pretendiamo chiediamo al cliente di essere soverte nella sostituzione giornaliera dell'RDX e anche se non avviene sempre, di, almeno una volta a settimana di farlo, anche se sarebbe un danno in caso di danno grave. Eh, le unità che praticamente ruotano sono una che è dentro, quindi è compromettibile, una che viene estratta, che è quella che il cliente dovrebbe o mettere in cassaforte, in infuga o portare via dal, diciamo, dall'ambiente di lavoro, dall'ambiente di produzione, e l'altra è quella che rientra dal, diciamo, dal, dalla cassaforte pronta per essere sostituita il giorno successivo questa è una regola che cerchiamo di inculcare nei clienti che tanti clienti hanno eh, ritenuto poi opportuno nei momenti gravi di, di, cioè, se non l'hai imparato subito dopo la prima volta che succede certo. un qualcosa tendenzialmente lo impari ok, okay. l'ultima soluzione che era quella che anche Danilo eh, gestiva come uno, della 321 è l'offsite, quindi il data center. Noi, essendo un'azienda multicanale, abbiamo repository separati per ogni canale che ci interpella. Quindi abbiamo, eh, siamo service provider di, di VIM e abbiamo quindi un nostro data center dove vengono posizionati i dati delle, dei rivenditori che eh, aderiscono praticamente al, al backup offsite. Quindi un riepilogo generico di quello che abbiamo detto fino adesso è il seguente, cioè una macchina di backup dedicata, una o più macchine dedica, dedica, eh, dedicate, di backup dedicata, in maniera tale che eh, ci sia un'interazione, un'esclusione della stessa da quello che è il mondo del dominio dell'azienda, quindi il mondo della produzione del dato. Backup, lato NAS e lato RDX tendenzialmente il più possibile isolati quindi con tecnologia riscasi e NFS, data store per quanto riguarda il, il, la parte di, di, di replica gli RDX con anch'essi unità dischi di mappati e ehm, le, quick Station, le quick store a 4 unità, 8 unità quando ho una mole di dati consistente o voglio cercare di eh, gestire al meglio la, il backup di giorno in giorno Okay, senza dover eh, cambiare fisicamente l'unità eh, da parte di un utente che sarà dedicato a fare questa operazione corretto ora è grazie Gabriel assolutamente puntuale come sempre nella, nella, nella presentazione e, e nell'esperienza poi effettivamente perché ci conosciamo ormai da, da diverso tempo anche, anche con te e con, eh, con Ethereum ovviamente più, più recente ma con l'azienda poi prima precedente ma diciamo che l'integrazione delle due soluzioni credo Danino, eh, per quanto riguarda la parte eh, RDX sia perfetta diciamo che casca a fagiolo poi la, la, la soluzione, no? calza a pennello. Sì, assolutamente, tra l'altro mi piace molto anche l'enfasi che Gabriel ha messo sull'aspetto sicurezza, no? perché non è banale il fatto di voler segmentare il più possibile gli ambienti, perché ehm, il, il rischio ransomware è sempre in agguato costantemente, anche negli ultimi giorni abbiamo sentito no? di, di aziende anche importanti che sono state vittime di attacchi di questo tipo. In più, eh, recentemente, da, da qualche anno ormai, abbiamo scoperto che ci sono dei ransomware che in modo specifico, selettivo, vanno, per esempio, a cercare i file di backup di Vim mm -hmm. per cancellarli mm -hmm. o per grafarli. Vanno selettivamente a stoppare i servizi di Vim. Ora, se questo, da una parte, per certi versi ci può lusingare, perché siamo famosi, <ride> dall'altra ci terrorizza, perché chiaramente i nostri clienti devono stare molto attenti. Quindi, ehm, avere una best practice di questo tipo, separare i contesti, separare le utenze avere il più possibile delle autorizzazioni puntuali per accedere ai vari spazi di, di backup è sicuramente fondamentale, quindi eh, ottima esperienza da parte di Gabriel, è una best practice che assolutamente sposiamo anche noi ottimo, Grazie. chiedo a Gabriel una, qual è diciamo um il beneficio che ne hanno tratto ovviamente i clienti qual è ovviamente l'affidabilità dei prodotti RDX visto che ormai li conoscono da, da, da diversi anni e come si sono poi trovati ovviamente con i supporti ecco, dal punto di vista proprio fisico Ma, il prodotto è estremamente valido eh, duraturo nel tempo perché alla fine della fiera è un, è un disco quindi è un disco fisico eh, ho fatto la battuta tempo fa in fiera con Paolo fa l'unico difetto che hanno gli RDX è che, che l'utente li fa cadere e quindi solitamente nel momento in cui effettivamente il supporto cade, magari si può anche rovinare e non essere più utilizzato però dal punto di vista pratico noi di ritorni di cassetta RDX forse ne abbiamo due all'anno okay. ma veramente estremamente valido la peculiarità fondamentale era quella che accennavo prima cioè quella di poter utilizzare l'unità RDX quindi l'unità lettore di RDX su infrastrutture che si sostituiscono effettivamente magari ogni tre anni e quindi eh, il supporto di lettore è ancora valido. Ok, effettivamente i dati magari di tre anni fa erano 10, adesso diventano 30. Mm -hmm. Ok, quindi la, la dimensione della cassetta va sostituita, ma non il lettore. Quindi anche la sostituzione della cassetta okay, avviene in maniera trasparente e il cliente comunque ne beneficia. Esatto. Poi, dal punto di vista diciamo, commerciale, ovviamente, vi legato un po' più ai partner, ovviamente, ho. Eh, oh, oh. Ovviamente sappiamo che c'è un incremento delle capacità e quindi la cartuccia ovviamente venduta magari 2-3-4 anni fa da 2 tera e oggi, no? ahimè, perché a questione di capacità non va più bene, può essere sostituita da quella da 4-5 tera, come hai detto tu, senza creare un disagio dal punto di vista dell'infrastruttura, proprio perché sono trasparenti. E anzi, una cosa che non abbiamo menzionato prima quando abbiamo mostrato le nostre cartucce da 160 giga e da 120 giga e via dicendo, che tutti i supporti sono compatibili con il passato. E con il futuro, per cui io oggi potrei utilizzare una cartuccia da 160 giga su un driver di XSM3 Plus del 2019-2020, e del 2020, e viceversa potrei usare una cartuccia da 5 Tera su un supporto del 2012, quando è nata, diciamo, 2011 quando è nata diciamo, la tecnologia. Quindi c'è questa compatibilità tra il passato e il futuro che ehm, è estremamente interessante da questo punto di vista, magari rispetto al tape ovviamente, che cambia in base alle generazioni un'altra un cosa posso che... posso, posso. scusami posso. Sì, certo. una delle particolarità che mi sta succedendo in questo ultimo periodo dove praticamente stiamo sostituendo effettivamente come dicevo la l'unità rdx con delle cassette più grandi dove il cliente dice ma no, facciamo una cosa il costo del lettore non è esagerato quindi si può tranquillamente prendere un secondo lettore e le cassette vecchie piuttosto che buttarle via o, o pensionarle utilizzo le funzioni eh, agent di vim ok e vado a fare un repository dei, dei pc fondamentali per l'azienda quali possono essere eh, la macchina del titolare, la macchina dell'impiegata fondamentale, i, diciamo, gli asset strategici dell'azienda e li vado a mettere sull'LDX che va in dismissione, quindi è un riciclo okay, come quindi produttivo quindi non vengono, non vengono cestinate ma vengono comunque riutilizzate in un altro ambiente o per altre, altre funzioni. sto notando questa cosa in maniera considerevole in questo periodo, queste richieste okay. Buono, quindi, eh, quindi abbiamo anche questa come, come, possibile, come possibile scenario. Una cosa che volevo aggiungere in più rispetto all'utilizzo delle QuickStation è che con il, nel, nella metodologia in cui vengono utilizzate DAM Ethereum, paradossalmente io potrei prendere la cartuccia della Quickstation uh, e perché mi è successo un problema alla rete, che cavolo ne so è successo un qualche guaio, io prendo quella cartuccia dalla Quickstation, la infilo in un RDX singolo USB collegato a una macchina che magari in quel momento sta funzionando eccetera eccetera e posso fare un ripristino proprio perché c'è questa estrema compatibilità tra prodotti tra eh, compatibilità future e passate quindi ho una gestione molto molto più flessibile da questo punto di vista e, ti chiedo ancora una cosa da Nilo non abbiamo parlato nello specifico di eh, TAPE quindi l'integrazione con la parte eh, LTO quindi con i nastri eh, siamo partner dal 2013 dalla BIM versione 7 quindi abbiamo certificato il portafoglio delle nostre soluzioni con, eh, con BIM eh, sappiamo che possiamo andare a gestire in maniera concreta e ci sono anche delle novità apportate dall'ultima dall versione di BIM sì esatto, eh, noi abbiamo fatto un, un viaggio nel corso del tempo per evolvere la nostra tecnologia e il supporto al tape no? noi abbiamo fatto un, un po' il percorso inverso rispetto a tante soluzioni altre. No, dal, dal tape e poi riadattandosi al disco e al cloud abbiamo fatto esattamente il processo opposto dal 2013 dalla versione 7 come dicevi giustamente tu Paolo abbiamo lanciato questo supporto per qualsiasi eh, tape library in standard LTO dalla, dal 3 al superiore e abbiamo diverse, diversi clienti che stanno utilizzando questo secondo tier di backup in maniera molto efficiente, perché comunque consente ovviamente di stoccare tanti dati per tanto tempo in maniera molto economica, senza grossa manutenzione, senza grossi problemi. E Nel corso del tempo abbiamo aggiunto per esempio il fatto di poter utilizzare dei nastri warm in modalità di scrittura unica per poi sigillare il dato e non permettere più la scrittura ma solo la lettura, possiamo sfruttare delle librerie multiple in modalità per esempio di failover l'una con l'altra, quindi poter avere eh, laddove c'è una libreria partizionabile in tante librerie logiche piuttosto che delle meccaniche completamente separate, andare a sfruttare un meccanismo di, di bilanciamento o di failover, quindi scrittura in parallelo e o eh, failover in caso di, di guasto di una certa libreria. Quindi nel corso del tempo abbiamo aggiunto delle funzionalità per velocizzare anche questo trasferimento su tape, che spesso e volentieri sono dati anche abbastanza grandi, voluminosi. E sicuramente un supporto eh, di tecnologia LTO di ultima generazione, LTO 8 per esempio, facilita molto il, il compito perché con pochi nastri eh, puoi scrivere anche con dei throughput molto interessanti decisamente infatti eh, una cosa che eh, rammento sempre quando parliamo poi di integrazione tra Vim e Overland Amber è: eh, dico sempre che se Vim che è un'azienda ipertecnologica nata appunto per il backup della virtualizzazione poi di server virtuale, delle macchine virtuali, se ha integrato la parte di tape successivamente era perché ovviamente una parte di richiesta c'era da parte del mercato e negli ultimi tempi, devo dire la verità, è aumentata la richiesta di Soluzioni TAPE, così come sicuramente è aumentata anche la richiesta di soluzioni in cloud piuttosto che eh, di altre soluzioni eh, ibride, ma dobbiamo dire la verità che i numeri effettivamente ci stanno, stanno, ci stanno raccontando che effettivamente si sta tornando un leggermente un passo indietro, più che altro più che un passo indietro, è un passo eh, laterale, diciamo così, perché si affianca a quelle che sono le soluzioni eh, di cloud ovviamente, anche la parte di archiviazione su tape proprio perché abbiamo la possibilità con costi estremamente più bassi rispetto ad altre soluzioni eh, sicuramente più performanti eh, andare ad archiviare dati o comunque a conservare i dati in modalità off-site, offline eh, su dispositivi tape ovviamente che ci permettono di archivare delle quantità importanti di dati cosa che magari sarebbe difficile da fare su un cloud pubblico e... Attraverso ovviamente la banda, la banda che abbiamo a disposizione. Abbiamo detto questo. Adesso c'era una domanda uh, che vedo qua. Più che altro per ora più che altro una considerazione su alcune, su alcuni bundle, adesso, poi dopo ce la leggiamo con calma. Um, se ovviamente adesso lo, lo ripetiamo se ci sono ovviamente domande a riguardo potete sfruttare il pannello uh, delle domande e delle risposte e poi con calma magari, eh, replichiamo anche insieme a Danilo al collega eh, visto che è una domanda abbastanza lunga eh, che riguarda anche altri, altri player nel mezzo per cui eh, la teniamo buona e poi la rispondiamo, la rispondiamo con calma al collega eh, che ha posto il quesito. Se nel frattempo eh, volete, appunto, ascoltare il panel di domande, è a disposizione per ulteriori approfondimenti. Eh, so che Danilo adesso dovrei aver inserito una tua. Andiamoci di la verità. Se riesco a riprendere in mano le, le slide, c'era una slide successiva, se non sbaglio. Vediamo se. Dico la verità, avevo rimesso? No, alla fine non l'ho rimesso, ma se vuoi raccontarci l'appuntamento del tour virtuale sì. nuovamente perché quando siamo nella, nella prefazione iniziale del webinar non, avevamo, non tutti erano presenti, adesso abbiamo ancora tutta la platea a disposizione, quindi se vuoi raccontare tu due, dire due parole in più, se vuoi torno anche su quella slide, visto che c'era il QR code, Ok, perfetto, grazie mille Paolo. Sì, volevo ricordare a tutti i partecipanti che eh, come tutti gli anni noi abbiamo l'evento um, principale di VIM Italia, in questo caso ovviamente in formato digitale VIM on Tour, sarà giovedì 2 luglio um, dalle 10 circa alle 13, una mattinata insieme per approfondimenti tecnici, tutte le novità in arrivo dal mondo VIM e una chiesa su il mercato, i trend, la visione tecnologica di VIM. In questa slide vedete il QR code che potete inquadrare per registrarvi e c'è anche il link tradizionale in basso. Ma anche cercando banalmente su internet, Vimontour Tour Italia, ci si viene portati sulla pagina di registrazione, che chiaramente è gratuita. E vi aspettiamo. Tu, Paolo, sei un veterano dei Dimonturli hai fatti praticamente tutti con noi, quindi. E ormai tutti, quelli in presenza, ovviamente. Esatto, questo sarà in virtuale, però insomma, ti aspettiamo anche, anche qui. Sì, sì, sicuramente un, un passaggio lo faccio, un passaggio virtuale lo faccio volentieri. Eh, approfitto per ricordare anche io, vediamo un attimo ai prossimi appuntamenti, eh, come dicevo prima. Eh, Abbiamo già registrato due webinar, quindi con i colleghi di NETESIS e con i colleghi di QNAP che sono disponibili sul, su nostri, attraverso i nostri social, li trovate voi anche sui nostri portali e il prossimo appuntamento è con i colleghi di eh, Buffalo. Dopodiché ci sono ulteriori webinar e dando, daremo comunicazione prossimamente, quindi anche con altri, con altri player ovviamente, sia, sia software che hardware. Vado velocemente all'ultima slide, nel frattempo ho riletto la domanda del collega, uh, visto che era abbastanza lunga, e poi rispondo, rispondo ovviamente privatamente, anche queste sono, sono più che altro del, delle considerazioni, uh, che sono ben accette. Lascio nuovamente i riferimenti uh, dei, dei tre eh, di di noi tre relatori, eh, quindi ringrazio Danilo Chiavari di VIM. Se non, visto che non ci sono ulteriori domande, se non ricordo, se non vedo male, ringrazio ovviamente Danilo Chiavari nuovamente di VIM. Grazie a tutti, grazie Paolo. Grazie, ringrazio Gabriel Michael Piantanina di Eteria per il supporto. Grazie a voi dell'invito. Ringrazio voi per la partecipazione, vi diamo appuntamento al prossimo uh, webinar di martedì dell'integrazione di Overland Hamburg e vi auguriamo una buona giornata. Ciao a tutti.